Cari amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube Deluxe. Bene, oggi dopo tanto e tanto tempo ci rivediamo perché questa sera eh, la nostra nazionale di pallacanestro maschile italiana in Livorno, affronterà l'Ucraina Ovviamente noi siamo già qualificati per la fase finale del Mondiale che si giocherà proprio quest'estate. Ora 21, diretta in contemporanea sia su Sky, perché ha la PTV, che su Rai Sport e Rai Play. Quindi Forza Italia, Forza Sinner, perché il nostro aldo adesino gioca questa sera a Massiglia nel torneo ATP e forza Ferrari domenica prossima inizia il mondiale 5 marzo ciao